Posso dire tranquillamente e senza nemmeno atteggiarmi più di tanto che ho conosciuto davvero tante persone in Inghilterra, compreso tante ragazze. C'è un fenomeno che colpisce soprattutto le ragazze quando arrivano a Londra, si sentono estremamente sole. Passate diciamo il primo periodo di uh, wow, sto a Londra, da qua, da là, us, mi diverto, us, patatuns, si devono assolutamente ammogliare. Non ne sono inconsapevoli. Però dentro sentono quel terribile sentimento di solitudine, quella terribile sensazione di solitudine che devono necessariamente colmare. Io ho avuto tantissime possibilità di fidanzarmi con delle persone o delle ragazze che, ve lo giuro, i ragazzi dicevano di amarmi, ma io ne ero con... Ne ero sicurissimo che non era così, proprio papà sicuro al 100%. Perché ero giunto alla conclusione che se Nocciolino si fosse spostato e lì di fronte ci fosse stato magari un'altra persona, una qualsiasi altra persona, avrebbero detto lo stesso. Erano persone che però erano convintissime mentre me lo dicevano, ho avuto che ho stracciato eh, e magari qualcuno potrebbe dire tu sei stata pazza è veramente tante ma tante ma tante ma tante se sei una ragazza quindi ti invito a non avere questo atteggiamento anche perché Meglio soli che mal accompagnati, spesso e volentieri vi vorrete sentire tutelate, protette, coccolate, ci sta tutta Io lo capisco perché anche noi uomini desideriamo questo Ma è vero che se vi mettete la persona sbagliata vicino, in questo caso io, per quelle ragazze, lo ero sicuramente Non potrete cavare un ragno dal buco, non potrete fare niente di positivo Quindi che cosa succederà? Tendenzialmente, senza peli sulla lingua, vi assicuro che sarete usate è una parola brutta ma comunque non otterrete la relazione che state cercando ci siamo spiegati e se siete ragazzi non fate pezzi di merda non andate a letto con una ragazza semplicemente perché capite che è un momento molto delicato tanto il mondo se ne cade di femmine se ne cade di ragazze che sono coscienti assolutamente di quello che stanno facendo quindi se state cercando una notte di sesso per intenderci fatela sì ma con una persona che ne è cosciente no con una che sta... Oh, così e si sente sola e pensa dopo tre giorni di aver trovato l'amore della sua vita perché sta a Londra e ha bisogno davvero di qualcuno sul quale contare. Pensateci.